Ciao a tutti oggi prepareremo il pan di spagna con il lievito il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa gli ingredienti sono uova a temperatura ambiente farina di tipo 00 zucchero vanillina e lievito diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero le uova la vanillina ed azioniamo il bimbi per venti minuti velocità 4 aggiungiamo adesso la farina il lievito ed azioniamo il bimbi per due minuti a velocità 4 il composto è pronto Trasferire in uno stampo del diametro di 26-28 cm ben imburrato e infarinato. Cuocere in forno per riscaldato statico a 170 gradi per 45-50 minuti circa. Successivamente spegnere il forno, aprire leggermente lo sportello e lasciare in forno spento per altri 10 minuti. Il pan di spagna è cotto. Lasciamolo raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo. Pan di spagna con il lievito. Grazie e alla prossima ricetta!